Buongiorno a tutti, oggi in questo video presenterò HFC QGIS è un manuale che tratta le funzioni del calcolatore di cambi di QGIS cerca di spiegare con molti esempi e moltissimi screenshot come funziona appunto questo strumento straordinario bene, come è organizzata questa guida? sulla sinistra abbiamo il menu principale dove vi sono uh, i capitoli principali. Home, calcolatore di campi, esempi, uso delle funzioni, novità, elenco delle funzioni, come contribuire a questo manuale, Open Data Sicilia e informazioni sulla privacy. La parte centrale, questa più grande, vi è il contenuto e quindi la spiegazione della funzione selezionata. In alto... Abbiamo questo elemento che è molto importante, che ci permette di capire in qualsiasi momento dove ci si trova. Sulla destra, in alto, abbiamo l'edit on github, questo qua serve a entrare direttamente nel repository di QGIS, del repository, scusate, eh, del manuale, e quindi poter segnalare degli errori, fare delle pull request e così via. Sulla destra abbiamo la barra di condivisione social, che vi invito ad utilizzare, è l'unica cosa che vi chiedo, utilizzata, diffondiamo il più possibile questo manuale. Altra cortesia, sono due cortesie che vi chiedo in realtà, quella di utilizzarlo prima e in secondo luogo quando la utilizzate, quindi condividete, vi chiedo di utilizzare degli hashtag, che sono importanti utilizzare gli hashtag. Un primo è HFCQGIS, un secondo è ODS e il terzo se volete aggiungete anche QGIS. E poi naturalmente scrivete quello che volete e condividete. Naturalmente io qua non lo faccio. Stessa cosa per Twitter, le email. Whatsapp o Telegram altra cosa eh, che riguarda l'interfaccia è questo elemento qui sotto in basso a destra che ci permette di ritornare in alto al testo molto velocemente bene, allora se andiamo su Home qua siamo già su Home qui qua sono tutti i contenuti del manuale vi è anche una piccola bio biografia dell'autore che sono io la traduzione, alcuni link, le licenze e alcune eh, avvertenze. Bene, se per esempio andassimo su elenco funzioni, bene, troverete questa tabella che eh, sintetizza tutte le, eh, tutti i gruppi funzioni. Questa è la stessa che trovate su QGIS. Se QGIS aprite. E il calcolatore di cambi, vedete qua questa parte qua, come vedete, tutti questi, questi sono gruppi di funzioni, vedete, la ritroverete qui nel manuale, vedete? Cliccate qua e si apre. Questo e quindi, scusate? E quindi, qua, questo sono, sono l'elenco dei gruppi di funzioni, Se clicchiamo su ognuno, entriamo sul gruppo. Di funzione con tutte le funzioni all'interno. Quindi, se clicchiamo su una funzione, bene, qua è tutta spiegata eh, tutta la funzione. Attualmente, qua nel, mm, nel menu, come vedete, è segnalata in quale funzione siamo, e poi addirittura ci sono dei sottomenu. Se vogliamo andare direttamente a vedere gli argomenti, eccolo qua. Basta cliccarci sopra. In basso, vedete, ci sono due tasti. E precedente e successivo che permettono di navigare all'interno di questa guida. col mouse ci andiamo sopra, ci suggerisce qual è la funzione precedente, in questo caso è Maximum e la funzione successiva è Median. Quindi se clicchiamo qua passiamo alla funzione successiva. Bene, vediamo come contribuire a questo manuale. Come è scritto qua, possiamo contribuire in vari modi. in primo modo è attraverso le donazioni. Quindi qua c'è il link Paypal, se cliccate su Paypal entrate in questa pagina, questo sono io, e potete donare qualsiasi cifra. Oppure, divulgando questo manuale, come ho detto poco fa, utilizzando questi, questi tasti di condivisione social e utilizzando questi hashtag. Che dirvi in più? Se il video vi è piaciuto mettete un like. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina in modo tale da rimanere eh, aggiornati su ogni novità. Ed infine, ciao e alla prossima!